Buongiorno a tutti, Presidente Gardini, Ministri, autorità e gentili ospiti. Io vi ringrazio, ritorno tra voi molto lieto e onorato per questo invito a partecipare alla vostra Assemblea che costituisce sicuramente uno degli appuntamenti più significativi del Movimento Cooperativo italiano. Ricordo che in occasione delle celebrazioni per i cento anni, di Conf Cooperative, lo scorso anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato come il Movimento Cooperativo italiano nel corso della sua storia abbia svolto una straordinaria funzione di tutela del lavoro, della salute, della coesione, contribuendo in modo significativo alla crescita economica ma anche allo sviluppo sociale del Paese. Ecco, Ancora oggi vi dimostrate silenziosi tessitori di fitte trame nella nostra società, avendo cura che nessun filo si spezzi, anzi i legami al suo interno diventino ancora più solidi, ancora più duraturi. E vorrei cogliere questa occasione per ringraziare anch'io, l'ha fatto anche il Presidente Gardini, tutte le donne, tutti gli uomini della cooperazione per l'impegno profuso, in particolare nelle settimane più difficili della pandemia. Davvero grazie, il Paese vi è grato. Perché è stato anche grazie, ed è anche grazie adesso alla vostra azione quotidiana che in sinergia con il sistema sanitario nazionale il Paese riesce ad affrontare, ha saputo superare la fase più difficile, riesce ad affrontare questa complessa emergenza sanitaria ed è diventato sin qui simbolo in tutto il mondo di una resistenza forte, solida al Covid-19. Si tratta peraltro di una battaglia che non è stata ancora vinta, lo stiamo ripetendo in questi giorni perché nessuno abbia la tentazione di abbassare la guardia, la soglia di attenzione che deve rimanere massima anche nelle settimane e nei mesi a venire. Rispetto alle sfide però che stiamo affrontando, dobbiamo anche, e nella relazione del Presidente Gardini le ho colte tutte, dobbiamo anche cogliere le opportunità, sono opportunità inedite, che ci vengono offerte. Abbiamo il diritto di guardare al futuro con la stessa speranza, la stessa fiducia che ha caratterizzato l'atteggiamento dei nostri padri, dei nostri nonni all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. E io vi indicherò, dal mio punto di vista, quelle che ritengo tre grandi opportunità, tre grandi impegni. Perché è vero che ci diciamo tutti che questa crisi deve tramutarsi in opportunità, ma dobbiamo afferrare bene la direzione e l'impostazione da seguire perché questo scenario si realizzi. Allora, il primo impegno, la prima occasione è molto sfidante. Dobbiamo riscrivere insieme le regole dell'economia. Pensate un po' che compito. Dobbiamo... Essere consapevoli che l'arrivo della pandemia ci ha costretto a fare i conti con un modello imperante di crescita economica. Ci ha mostrato che la crescita economica non è di per sé fonte di benessere, fonte di benessere per l'uomo e anche per la comunità. Anche perché considerate, la crescita economica, pensiamo alla globalizzazione, è di per sé può anche sviluppare una grande rendita, una grande ricchezza ma concentrata nelle mani di pochi creando grandissime diseguaglianze sociali oltre che di genere e territoriali ancora la crescita economica può essere incredibile ma può anche prendere una deriva finanziaria con la conseguenza che non comporta un reale sviluppo del tessuto industriale produttivo reale ecco allora dicevo L'arrivo della pandemia ci ha anche insegnato che non vi potrà essere nessuna reale crescita, nessun reale sviluppo se non ci prendiamo e non ci prenderemo cura della salute, se non guarderemo anche alle povertà, tantissime povertà diffuse, all'ambiente e ai beni comuni. Non possiamo quindi più permetterci un'economia autoreferenziale che pretende di plasmare la società a sua immagine e somiglianza. Al contrario, dobbiamo costruire un'economia integrale al servizio della società delle persone. È una rivoluzione questa dei paradigmi correnti. Ci sono tutte le condizioni però per realizzarla, anche perché, vedete, è una rivoluzione pacifica, gentile, ancorché non meno radicale di quelle invece meno gentili che si sono realizzate nel corso della storia. E potrà compiersi, il governo ne è pienamente consapevole, se a cambiare saranno dapprima le istituzioni e il loro rapporto con la società e il mercato. E lo abbiamo compreso proprio in questi mesi, così critici. Pensateci. Senza una rete di protezione efficace da parte pubblica, con una mobilitazione senza precedenti di risorse finanziarie, con, un amp con ampi, ampissimi interventi a favore dell'impiego e dell'occupazione, il sistema produttivo stesso non avrebbe potuto reggere a questa recessione mondiale. Quindi assicurare la stabilità dei redditi dell'occupazione diventa precondizione essenziale, ne dobbiamo essere tutti consapevoli e convinti, per pensare a qualsiasi progetto di ripresa, in Italia come nel resto del mondo, e i governi devono avere a disposizione e ricorrere a tutti gli strumenti utili. Pensateci anche un attimo, la vera svolta in Europa è questa, è ovvio che c'è un segno concreto, tangibile. 209 miliardi è una somma ingentissima, messa a disposizione di un singolo Paese in difficoltà, l'Italia. Però, se noi consideriamo l'entità della somma, potremmo pensare tutto sommato a un prestito, per lo più prestiti, ma anche sussidi molto convenienti che un sistema bancario potrebbe mettere a disposizione di fronte a un debitore in difficoltà. Qui la svolta qual è? La svolta è che l'Europa per la prima volta ha abbandonato una prospettiva di austerità che aveva sempre negli ultimi lustri coltivato. L'Europa si è orientata verso un modello di sviluppo verde, sostenibile, digitale e ha consentito ai Paesi membri in particolare i paesi in difficoltà, più in difficoltà come l'Italia, di poter pianificare proprio adesso, nel momento di massima difficoltà, investimenti, riforme strutturali. Quindi c'è un segno concreto importantissimo. Ci sono risorse cospicue a portare in mano, ma ancora più significativo la svolta ideale nella prospettiva di affrontare una crisi economica che riguarda tutta l'Europa e deve riguardare il mondo intero. Secondo impegno, seconda opportunità. Dobbiamo riscrivere le regole delle, delle politiche pubbliche del nostro Paese. Dobbiamo lasciare ai nostri figli scuole più sicure, una pubblica amministrazione più efficiente, che ci semplifichi la vita, ci accompagni accompagni le imprese, i cittadini nelle attività quotidiane di tutti i giorni, un territorio sempre più resiliente rispetto a eventi, a catastrofi naturali e alluvioni. Pensate in questi giorni i paesi del nord, i territori martoriati, in particolare Piemonte, Liguria, martoriati dal maltempo. Ecco, scrivere il piano nazionale di ripresa e resilienza significa scrivere una nuova pagina di storia della nostra programmazione pubblica una svolta anche in questa direzione e gli investimenti da realizzare devono avere non soltanto un impatto propulsivo rispetto alla domanda ma devono soprattutto contribuire anche ad accompagnare la trasformazione del nostro, della nostra struttura produttiva accompagnare quindi questa struttura insieme con riforme come quelle della giustizia della sanità, del welfare e delle politiche per il lavoro. E mi fa piacere che eh, il Presidente Gardini abbia sottolineato l'importanza e anche l'utilità di quegli interventi che abbiamo programmato proprio in questi mesi per quanto riguarda la patrimonializzazione, il consolidamento degli organismi produttivi, in particolare piccole e medie imprese, ovviamente cooperative, imprese sociali. È uno strumento fortissimo quello, sono incentivi veramente potenti per permettere una maggior resilienza anche in prospettiva futura del nostro tessuto produttivo. Come pure sono investimenti strategici in questa direzione, tutte le misure di sostegno alle filiere che andiamo a individuare come strategiche, da voi quasi tutte presidiate, e anche lì dovremo, e sono d'accordo, rendere strutturali questi incentivi, perché la programmazione d'impresa richiede appunto dei tempi certi e tempi lunghi, non un incentivo annuale. Ed è per questo che c'è la massima attenzione e il massimo impegno del Governo, affinché, ad esempio, le ha anche citato Presidente Gardini, la riduzione del costo del lavoro del 30%, gli sgravi per le imprese che operano al sud, quella deve diventare strutturale. Io l'ho anticipato, noi combatteremo, non è una bella espressione, però per dire esprimere la nostra determinazione molto utile, in Europa affinché quella misura sia decennale. Noi la vogliamo che sia degradante rispetto al gap infrastrutturale che man mano andremo a colmare tra sud e centro e nord del paese, così come devono assolutamente essere strutturali gli interventi e gli incentivi ricompresi in tutti quei programmi che favoriranno le imprese, la svolta digitale transizione 4.0 e quindi poi ovviamente non entro nei dettagli ma i ministri qui presenti poi declineranno più specificamente queste nostre misure e anche le prospettive temporali. In un ampio spetto di interventi troveranno spazio anche numerosi capitoli che coinvolgono direttamente il mondo della cooperazione. Penso ad esempio alle politiche di sostegno all'innovazione in tutta la filiera agroalimentare, su cui la Ministra Bellanova sicuramente si soffermerà. Penso ai numerosi programmi di riqualificazione urbana, ai progetti per contrastare lo spopolamento nelle aree interne. Certo, dobbiamo preservare i nostri borghi, dobbiamo cablare il territorio in modo che tutti si sentano partecipi, indipendentemente dal luogo in cui operano e vivono, di questa comunità nazionale a pieno titolo. Penso al complesso degli interventi per favorire la competitività per tutelare il made in Italy contenuti, ad esempio, nel patto per l'export. Penso al potenziamento del servizio civile universale, certo che lei ha menzionato, sia per quanto riguarda le attività di assistenza alla persona, sia nell'ottica della creazione di reti di facilitazione digitale che puntino a diffondere le competenze digitali di base, almeno quelle di base, presso tutta la popolazione, a prescindere dall'età, a prescindere dal luogo in cui si vive. Ecco, per progettare un piano così ambizioso non possiamo limitarci come è stato fatto in passato o come ci viene chiesto delle volte, ma una lista di priorità da parte del Governo, magari, non basta affatto. Noi dobbiamo, non possiamo limitarci a una lista di priorità e a stanziare risorse sufficienti senza curarci anche dei passi successivi. Siamo perfettamente consapevoli che le liste in Italia di priorità sono state fatte, sono stati anche fatti stanziamenti. Dobbiamo, abbiamo l'esperienza, per esempio, però, dei fondi strutturali europei così lentamente spesi nei precedenti cicli di programmazione. Lo Stato non può pensare quindi di innovare il Paese se prima non innoverà se stesso. Ne siamo perfettamente consapevoli. Abbiamo quindi identificato gran, alcune grandi aree di intervento per ogni missione, con scadenze e obiettivi chiaramente monitorabili per ogni singola iniziativa progettuale e istituiremo una struttura ad hoc per l'attuazione del piano, che abbia chiari, definiti poteri di intervento incisivi per assicurare la realizzazione, nei tempi previsti, dei progetti. Tutto il Governo peraltro non ha intenzione di operare in solitudine e se noi oggi siamo qui non è soltanto per l'occasione celebrativa dell'Assemblea annuale, ma anche perché intendiamo lavorare con voi. Noi vogliamo tutte le migliori energie del Paese coinvolte in questo piano. Le porte mie dei tutti i ministri saranno sempre aperte al vostro mondo per poterci confrontare poi specificamente sui progetti presentati e sulle direzioni da intraprendere. Il piano non è affatto una proprietà del Governo. Il piano è un bene comune, appartiene alla nazione, è lo strumento, la ricchezza che noi offriamo per un futuro migliore dei nostri figli, dei nostri nipoti. Quindi è giusto che possiate partecipare, possiate confrontarvi con noi integralmente. Vengo al terzo impegno, alla terza opportunità da sfruttare. Dobbiamo ripensare il rapporto tra Stato, mercato e mondo della cooperazione. Il dibattito pubblico si è concentrato molto sui primi termini, troppo raramente sul terzo, mentre il mondo cooperativo rappresenta il motore di sviluppo, un vero e proprio laboratorio di crescita, crescita sostenibile, con particolare attenzione all'inclusione sociale, ed è anche un luogo di cospicua buona, voglio aggiungere, occupazione. Peraltro la nostra Costituzione, all'articolo 45, non si limita a tra virgolette, riconoscere la funzione sociale della cooperazione, incita a promuoverla, a svilupparla. E il Governo intende tutelare la specificità del modello cooperativo, tanto più in un mondo in continua evoluzione che la pandemia sta rendendo ancora più complesso. Ecco, promuovere, tutelare il principio, il modello mutualistico Significa anche proteggerlo verso declinazioni similari. Voi parlate di cooperazione falsa, chiamiamola simil cooperazione fasulla, ma l'importante è intenderci in questa direzione. E vedete, anche per questa ragione che nell'ultima riunione della cabina di regia del terzo settore abbiamo preso l'impegno di estendere a tutti gli enti non profit le misure straordinarie di sostegno finanziario già previste per le imprese, nonché di accelerare le erogazioni del 5 per 1000 e lo sblocco dei pagamenti per i progetti in corso. E in quella sede, i testimoni lo ricorderanno, ho ribadito anche l'impegno del Governo a completare l'iter della riforma del terzo settore. Un obiettivo dell'anno in corso, prima che ovviamente si sviluppasse la pandemia, era quello di fornire una decisa accelerazione a questo processo con particolare riguardo alla normazione secondaria faccio un esempio, la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea per le disposizioni fiscali ebbene abbiamo avuto un rallentamento ma siamo ancora in tempo a mantenere l'impegno entro la fine di quest'anno non l'abbiamo dimenticato siamo determinati quindi a procedere in questo percorso. Allo stesso modo non ci lasciano indifferenti le numerose segnalazioni che c'erano già arrivate e che ci sono arrivate nel video dei vostri amici cooperatori e anche nella relazione del presidente Gardini. È stata sottolineata, sono state sottolineate le criticità, le difficoltà di assolvere al meglio la funzione di banche del territorio. Il mondo cooperativo bancario sta evidentemente soffrendo, i segnali sono molto evidenti rispetto a un quadro normativo di riforma che era stato progettato nel 2016. Quella riforma, lo ricordiamo, era nata per rafforzare le banche di credito cooperativo dal punto di vista patrimoniale, per aumentarne la resilienza, però dobbiamo prenderne atto, che rischia di portare a un'eccessiva omologazione regolamentare del modello bancario con vincoli pensati per le banche cosiddette sistemiche che rischiano però concretamente adesso ne siamo consapevoli di frenare l'erogazione di liquidità sul territorio, il che, il che significa sostenere finanziariamente, offrire polmoni finanziari a le piccole e medie imprese, le cooperative del territorio, che invece è la principale missione di questi istituti. Ecco perché su questo tema dobbiamo avviare e condurre un'appropriata riflessione. Io non posso promettere l'esito di questa riflessione, però c'è senz'altro l'impegno del Governo per lavorare insieme e mettere a punto le criticità e lavorare anche in sede europea perché queste criticità possano essere superate. E ancora e un contributo utile, vedete, potrà venire anche dal lavoro del Comitato di esperti sulla terza economia del Sottosegretario di Piazza che intende promuovere in tutto il Paese la cultura dell'impresa ad alto impatto sociale, far emergere le realtà più preziose per la, validità delle nostre, la vitalità scusate, delle nostre aree interne come le imprese di comunità. Mai come oggi, in uno scenario che ha ridefinito le priorità dei cittadini, del mondo produttivo e della politica, la cooperazione può trovare nel nostro Paese un terreno fertile, perché ha profonde radici. Mai come oggi la cooperazione può affermare la sua centralità per uno sviluppo integrale della persona. Grazie. Ringraziamo, ringraziamo, ringraziamo. Microfono, microfono. Sì, se funziona, sì, microfono, microfono, microfono. Presidente, vorrei. Sentite? No, ecco. Le facciamo dono di una pianta. È una cosa inusuale, ma in un momento difficile come questo, e soprattutto momento che abbiamo voluto caratterizzare con sobrietà, ci siamo concessi un unico regalo a ogni delegato vedrà